economiche, economiche, comode, di qualità, il cavo non si annoda e resisterà. Affidati alle ludos, se vuoi qualità, tu è leader nel settore lo sai già. E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Perché siamo qui? Siamo qui in questo posto particolare perché ho portato la mia famiglia a fare una scampagnata Siccome ritengo che voi siete anche un pezzettino della mia famiglia Volevo farvi vedere in che posto meraviglioso sono Guardate che bellezza Siamo a Monte Montelivata Ogni tanto con la mia famiglia veniamo qui a farci una piccola camminata e un picnic Ma perché siamo qui ragazzi? Siamo qui perché eh, vi voglio portare eh, un, una cosa sul canale Che sono queste, le Ludos Ho contattato questa azienda e ho realizzato una collaborazione con loro Ora, voi potete pensarla come volete Però io vi dico la mia ho contattato loro perché io prima di farmi mandare questa Ho acquistato Questa Ora Prima di questa Ho acquistato anche questa Prima di questa ne ho acquistato un altro Ma ho perso la scatola Perché tutti questi acquisti? Perché vale la pena questa cuffia Veramente vale Ve lo dico con il cuore in mano Mi hanno mandato solo questa qui e questa qui ve la regalerò poi ne parleremo a fine video e, però per quanto riguarda queste due l'ho voluto acquistare e testare io prima e, quella che vi sto facendo eh, vedere questa, di questa qua è quella che ho attaccata qui questa è la cuffietta Ultra voi qua dietro potete vedere le specifiche tecniche le specifiche tecniche invece della clamor è questa anzi credo che non cambia quasi nulla sono identiche e perché vi voglio portare questo io sono alla ricerca sempre e continua del prodotto da portarvi sul canale questo prodotto ve lo porto per il semplice fatto che costa poco e a tanta tanta tanta qualità ah, ragazzi se vi dico qualità eh, non, non, non scherzo su questo partiamo partiamo dalla cuffietta la cuffietta è una cuffietta particolare perché oltre ad avere questa spugnetta qua che è il classico eh, quella classica spugnetta che va all'interno dell'orecchio è una, una spugnetta molto particolare perché è, si chiama Memory Foam, diciamo, ed ha questa capacità di prendere e tenere la forma e adattarsi all'orecchio. Vedete, io adesso gli ho fatto una forma, ma se noi aspettiamo due o tre minuti ritorneranno normali. Poi ve lo faccio vedere <ride> fra un minuto circa. E se voi vedete all'interno ci sta la sua grigliettina anti sporcizia e e poi è tutta in metallo il filo è anti aggrovigliamento la qualità per quanto riguarda queste cuffie le ludos eh, in questo caso quelle ultra hanno un isolamento acustico hanno un microfono, hanno un controllo del volume, potete rispondere con il tastino. Include i gommini, quelli in schiuma e gomma. Perché all'interno della, della confezione potrete avere anche eh, il, i classici gommini che ci sono. Però, comunque, per quanto riguarda eh, la qualità eh, per l'amante della musica, eh, gli auricolari Ludos eh, Ultra offrono un'esperienza di ascolto all'altezza delle tue aspettative. I speaker sono stati sviluppati proprio eh, per offrire il meglio a chi come me ama la musica eh, Il rap, il trap, e quindi quelle botte dei bassi che arrivano, arrivano piene Anzi, devo dire che sovrastano leggermente anche gli alti Quindi il mio consiglio potrebbe essere quello di eh, abbassare leggermente l'ampiezza su, sulla parte dei bassi il prezzo lo vedete è di circa 17 euro Alcune volte ci stanno delle offerte se cercate su Telegram Io per esempio le Clamera l'ho acquistata a 6 euro E devo dire che vale proprio la pena e Il suono è cristallino e bilanciato e Sono proprio stati studiati da loro Per avere dei bassi, degli alti e dei medi però come già vi ho detto attenzione ai bassi, secondo me possono sovrastare leggermente perché perché queste cuffie sono state studiate unicamente per ehm, il gaming e il gaming è pieno, è molto pieno di bassi. La comodità l'abbiamo detta e avete anche la possibilità di avere una garanzia per quanto riguarda eh, il supporto tecnico. Eh, di 24 ore su 24 7 giorni su 7 e la garanzia è quella di Amazon il reso è gratuito ora parliamo della Ludos la Ludos chi è? ma che, che, che, che azienda è? la Ludos è è partito tutto se voi vedete sul sito da un signore, non ragazzo europeo che si chiama eh, viene eh, lui è europeo ma vive in Cina quindi eh, lì, legato alla passione del gaming, eh, mh, ha avuto l'idea di portare proprio sul mercato una periferica di gioco. Ora, a parte che le Ludos fanno anche altre cose, quindi si parla dei tappetini o mouse gaming, però adesso si sono specializzati proprio sulla questione dei, eh, delle, delle cuffiette. Stanno spopolando, ci sono molti influencer che... Eh, li seguono E infatti loro dicono proprio Abbiamo pensato a un prodotto pro Per realizzare un prodotto simile Abbiamo bisogno del parere di molti giocatori E molte persone eh, In tutta Europa e, mh, Nella fase di sviluppo Prototipi iniziali coinvolgeranno dei giocatori esperti Ora io non sono giocatore esperto Però <coughs> Questo qui è una cosa abbastanza eh, Basic Poi in base a loro i feedback Faranno dei, dei sviluppi oltre queste cose la compatibilità con i prodotti allora partiamo dal fatto che ehm, il prodotto è um, compatibile per smartphone, iOS, Android tablet, PC, PS4 Xbox One e Switch quindi è adatta a tutti i prodotti Ma andiamo a fare un unboxing del prodotto questo qui è il prodotto che vi arriverà a casa grazie al contest che organizzerò quindi lo apriamo come vedete voi state vedendo questa ma io dico questa scatoletta in metallo che è molto carina molto comoda non dà fastidio entra dentro la tasca all'interno vi arriverà con una sacchetta del colore che avete scelto delle cuffie quindi togliamo la sacchetta che è molto comoda molto soffice e traspirante però serve a poco eh? subito notiamo che ci danno le cuffiette quelle eh, classiche nere Questa è un po' una pecca eh? Questo lo devo dire Perché io ho cercato ehm, Cioè ho preso questo qui non, ho, non solo per il filo Ma anche per le spugnette verdi Però va bene E adesso passiamo alle cuffie Allora le cuffie Eccole qua hanno questa parte qui, non le tocco per via dell'igiene, però hanno la parte, questa qua, che è calamitata. Vedete? Ed è molto comoda. All'interno abbiamo l'adesivo Ultra, che è carino, non è malvagio. E poi abbiamo eh, un messaggino da parte di Ludos che ci dice... Eh, ciao bello! <ride> eh, con questo biglietto vogliamo solo dirti una cosa, grazie, sei davvero il top per supportare la nostra giovane startup e sotto vedete il sito www.ludosgaming.com Quindi le cuffie ci arrivano con questo, con questo prodotto qua. Se voi vedete le cuffie sono calamitate, molto comode perché se io la metto qui, vedete? non vanno via dal braccio quindi potete metterle pure attorno al collo e non cascano molto comoda questa cosa le clamor questa cosa non ce l'hanno ma andiamo a prendere e a togliere la plastica eccola qua tolta la plastica non buttate la plastica in mezzo alla foresta andiamo a vedere che la parte del microfono la parte del microfono ha uno slider questo slider ci consente di comandare il volume, non dello smartphone, ma proprio di questo di quest amplificatore qua, perché all'interno qua ci dovrebbe essere un mini amplificatore. E questo comandiamo play e pausa, play e pausa. Il cavo ha un tema molto bello, come quelle originali. Però non è eh, in stoffa ma è in plastica, mi pare un PVC rinforzato, una cosa del genere. Ed è anti-aggrovigliamento, nel senso che se noi cerchiamo di prendere e di fare veramente un po' di casino, ok? Oh io lo sto maltrattando, appena tirate fuori, eh. Ok? M mi pare che è bello accasonato, no? Noi cerchiamo di prendere e fare così: anti-aggrovigliamento eccoci qua queste sono le cuffie andiamo a vedere la parte del giacchetto perché queste cuffie hanno un jack il jack viene subito con un cappuccetto ed è placcato oro ora io ho visto molti video dove la gente dice ah, è meglio perché è placcato oro hai molta eh, più qualità ok ora vi spiego il placcaggio ad oro che cos'è quando viene fatto il placaggio d'oro, eh, probabilmente il prodotto eh, ci sono delle differenze fra i materiali e sulla conduzione. Le, per quanto riguarda la conduzione del, della corrente, ma anche per quanto riguarda la conduzione dell'audio. È molto importante questo, perché con l'alluminio o con altri materiali di conduzione... Eh, l'audio viaggia a una determinata eh, qualità barra secondi il placcaggio ad oro è la migliore cosa da fare per quanto riguarda la qualità sonora quindi abbiamo un eh, un audio meno frusciante quindi non avete quel fruscio che è fastidioso e soprattutto avete una qualità per quanto riguarda e il livello di trasmissione delle bande Tanta tanta roba per quanto riguarda eh, l'audio E tanta tanta tanta roba per quanto riguarda le cuffiette Ora vi spiego come funziona il contest Il contest funziona così Voi dovete prendere Scrivere qua sotto nel video Partecipo Ok? E scrivere il vostro nome instagram è importante questo poi andate sempre tramite la descrizione alla pagina instagram di basi musicali ok fatto questo ci seguite ora sotto al video è importante scrivere partecipo perché chi non scrive quella parola non potrà partecipare al contest verrà fatto fra circa 2 3 settimane e lo scoprite su Instagram quando lo facciamo, eh, l'estrazione dell'unica un, persona o massimo due, dovremmo decidere a seconda delle visualizzazioni, che potranno vincere questo prodotto gratuitamente e farlo arrivare a casa vostra senza spese di spedizione, quindi vi regaliamo un paio di cuffie a spese nostre cioè a spese mie. La Ludos a me mi ha mandato questo paglio me le tengo tranquillamente perché so carino e bello il colore è importante che seguite questi procedimenti ed è importante anche che seguite le ludos vi metterò qui qualche test che eh, ho trovato online del mm, canale -V -V blog che anche lui ha fatto una recensione su queste eh, cuffie però è riuscito a fare un test proprio eh, mettendo una custodia all'interno de de del padiglione qui e trasferendo il microfono a un altro sensore in modo tale da proprio farvi sentire quello che si sente eh, tramite queste cuffie ed è molto molto bello come video vi, vi invito a sentirlo perché così capite quant'è la qualità di queste cuffie ringrazio naturalmente marco per eh, da avermi dato l'autorizzazione nel eh, mettere il link qua sotto e come sempre vi saluto e vi invito a iscrivervi al canale youtube e facebook di basi dei Musicali e il canale instagram è importante che seguite quei passaggi Ciao gente, io vado a passeggiare con la mia famiglia. Ciao! Comprate delle cuffie ergonomiche, economiche, comode, di qualità. Il cavo non si annoda e resisterà.